Quella sera andarono tutti insieme a prendere Steve a casa di Charlie. Non era la prima volta che il ragazzino aggrediva un suo amichetto, ma quella volta aveva esagerato. Le sue mani, attorno al collo di Charlie, avevano stretto così forte che per poco non lo avevano mandato all'altro mondo. La macchina però non arrivò mai a destinazione. I loro corpi dilaniati vennero ritrovati in fondo al burrone. Senza più un padre, una madre e due sorelle, Steve venne affidato alle non troppo amorevoli cure della nonna materna, che non lo perdonò mai di essere stato l'unica causa di tutto quel dolore. Troppe volte sarebbe finito in quella buia e fredda cantina. Ehi! Hey. Dove siete? Guarda, 20 minuti, beviamo il caffè e stiamo arrivando. Perfetto. Ciao, ciao. A tra poco. Vi sto aspettando. Oh, arrivati? Arrivati. <ride> ah. Mamma mia, sono tutto rotto. ma sto rotto. Oh, A viaggio lunghissimo. Oh. Ah. Dentro non ammazzarti qua. No, no, no. Oh vabbè il sole, ma queste nuvole qua non è che piove. Eh vabbè, si sa, ma in montagna. Il, il tempo cambia. Andiamo, andiamo. Ah, che bel sole. che bella giornata! Sembra che Ma le ciami! Siamo! Ohia, riprova, dai! Oh dai, busta un po'. Oh ma è aperto. facciamo un vine. Eh? Mm. Crandola, stiamo arrivando! Ehi! Hey. Steve! Oh! Uh. Lo stai? Steve! Uh. No Poi sì! Steve mi ha rotto un po' le balle, ascolta, vado a lavarmi! Cos'è sta roba? Schifo! Steve, sei qua? Certo, ragazzi, che l'ho forti Mentre le spessi fai i cazzi suoi, io mi metto a riposare. Stanco. Ah. Trieste. Meglio di sto di merda di sicuro oh. Cazzo di calcio in sto posto Ah oh. Mi do oh. Palle Cazzo è finito Steve Porca puttana! Ma che cazzo? Steve? Steve? queste cosa sono? La del cazzo! Fanculo. Ma che cazzo? Ma dove ti, ti sei cacciato Steve? Che cosa succede? Tutti i mappi! Guarda, tutti i Sono Da tutti i lati! Cazzo. Cattolli! Cazzo! Cattolli! Cattolli! Cattolli! Cattolli! Cattolli! Cattolli! Cattolli! Cattolli! Cattolli! Cattolli! Cattolli! Cattolli! I'm gonna be Dangoleare, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, fu papa bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bomzuti, bontà dio lui tutto il God.